Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose lingue di gatto dei biscottini che prendono il nome dalla loro forma stretta e allungata sono un grandissimo classico della pasticceria e poi sono veramente versatili la loro morte è con i dolci al cucchiaio come per esempio creme, mousse, gelati o semifreddi. Inoltre con una tassa di tè sono indimenticabili. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa velocissima ricetta ci serviranno 100 g di burro morbido a temperatura ambiente 80 g di zucchero a velo vanigliato 100 g di farina 00 bio 3 albumi a temperatura ambiente scorza di limone un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo il burro, lo zucchero, la scorza di limone e l'estratto di vaniglia bourbon. Aiutandoci con le fruste elettriche, montiamo il tutto finché non diventerà una crema leggera e spumosa. Poi non ci rimane altro che aggiungere poco alla volta gli albumi e la farina. Continuiamo così finché non finiamo tutti e due gli ingredienti e il nostro impasto diventerà bello omogeneo. E dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti prendiamo una sac à poche con bocchetta di un centimetro e mezzo e ci trasferiamo dentro tutto il nostro impasto. Fatto ciò metteremo tutto a riposare in frigo per una ventina di minuti. E dopo 20 minuti di riposo finalmente possiamo creare le nostre lingue di gatto. E per prima cosa prendiamo la nostra sac à poche e formiamo delle strisce lunghe circa 7 cm quali le dobbiamo distanziare le une dalle altre di circa 4-5 cm perché in cottura ovviamente si allargeranno comunque le cuociamo a forno statico 190 gradi, per 9 minuti e mezzo 10 minuti ossia finché vedrete che i bordi diventeranno belli dorati una cosa importantissima da fare e appena abbiamo sfornato le nostre lingue di gatto le dobbiamo subito mettere a raffreddare. Continuiamo così finché non le finiamo tutte. Ma guardate come sono venute bene le nostre lingue di gatto! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di delle lingue di gatto. sono buonissime, sono leggere, croccanti, dopo c'è questa spinta che gli dà la scorza di limone e questo profumo intenso e questo leggero sapore che gli dà l'estratto di bacca di vaniglia bourbon. Insomma ragazzi, veramente sono una merenda perfetta, assolutamente da provare!